Una delle cose che più sorprende quando sei in America è questa storia che a tutto viene applicato quello che loro chiamano il ranking, cioè l'ordinamento, chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo, ma di tutto, di tutto, se, se, se vai dentro l'università e stai in un dipartimento sai qual è la classifica dei dipartimenti di archeologia per esempio se stai guardando un gioco di, di, di baseball eccetera, hai tutti i numeri e i ranking di tutto, dei giocatori dei lanciatori e così via è una vera e propria dal nostro punto di vista di europei, mania eh, per non parlare del, del, del caso in cui questa, questa, questo scalare continuamente prende delle, delle dimensioni enormi, per esempio tutta quanta l'ammissione scolastica all'università e alla scuola post-universitaria, viene eh, fatta in base a un ranking, a un giudizio universale che viene fatto su tutti quanti gli studenti del paese. Ora, questa sembra una, una stranezza tipicamente americana, a volte ci sembra anche un'ingenuità, come è possibile scalare tutti. In, in realtà, se si va a esaminare l'origine di questo uh, comportamento, si trova che dipende da una delle condizioni più basilari che regolano la cittadinanza americana, e cioè quello che viene chiamato diritto all'uguaglianza. Il diritto cioè non di essere uguali di fatto, ma di partire dalla stessa posizione e di essere valutati in maniera assolutamente imparziale, in modo che ciò che emerga è semplicemente il merito personale. Questo è un cardine a fondamento della società americana e lo è anche... C'è anche una motivazione, no, pensate alle origini, alle origini di questo Stato che raccoglieva eh, praticamente fuoriusciti da tutto il resto del mondo, persone che avevano avuto torti, che avevano subito gravi mh, o menomazioni o perdite di diritto e così via. Quindi l'esigenza più forte è quella di giustizia, è quella di che tutti siano nella stessa condizione. Questa in America viene raggiunta attraverso la misurazione assoluta e imparziale. La misurazione è la garanzia dell'uguaglianza, mentre molto spesso da noi accade l'esatto contrario. A noi non piace tanto la misurazione, non ci piace la misurazione perché la vediamo come una sottolineatura delle differenze, ma in realtà è invece la base dell'uguaglianza.